Marco Benedetti, neo collaboratore di Avi Magazine, ormai ufficiale. Siamo nella sala stampa oggi è sabato 21 21 maggio, dove ci sei, hai girato. Hai avuto tempo per girare. Quindi voglio adesso sapere: innanzitutto com'è la sensazione, quello che hai visto, cosa ti è piaciuto, ma soprattutto cosa non ti è piaciuto, perché è piaciuto. <ride> Ma guarda, io come tutte le ultime volte, credo le ultime 5-6, eh, dopo mezz'ora che sono, dalla mia arriva in Fiera, dico che cavolo sono venuto a fare a Monaco questa volta. Og eh, addirittura? Ogni, ogni volta, sì, sì. Poi vabbè... E no, per, per noi è sì, poi poi anche un'occasione sì, sì, sì. rivedere vabbè, gli operatori sì, sì. fare delle chiacchiere poi sì. ci vedremo quasi da tre anni sì. ormai Guarda, il motivo vero infatti perché cui vado alle fiere cioè, chiaro che non è che vado alle fiere a vedere i prodotti anche perché io mi occupo di una cosa molto di nicchia per cui vuol dire la nuova testina eh, di altissimo livello sì, non è questa la sede per di, ascoltare per sentire e um, mi rendo conto che, che non è molto democratico ma io non sono mai stato interessato ai prodotti entry level salvo pochissime occasioni cioè qualche volta mi è capitato di vedere, ma è capitato tre volte in, nella carriera di vedere un prodotto entry level e dico dire questa è veramente una cosa interessante la provo ma insomma mh, non è per me non, non sono un divulgatore ecumenico non lo sono mai stato e... Beh, però scusami tu sei anche Oltre che appassionato, sì. verticale sull'analogico, testina, sì. ok. Eh, anche diffusori particolari, sì. però c'è anche un, uno storico competente sul digitale. Sì, è la cosa eh, ridicola: è infatti. Che sono eh, che è considerato il Michael Framer sì, italiano. Forse era, sì, forse è adesso. Sì, eh, almeno Michael Frame l'ho incontrato ieri, Fremel, mi ha presentato, non mica, ah, lui è il Mickey italiano <ride> è molto simpatico, no, Michael. Dico, comunque, sì. Tornando a bomba. Sì, sì, no, se no, se no, dal no, punto, se punto di vista di nuovi giradischi nuove testine, novità non ce ne sono, anche se io no, Beh, una testina una nuova. C'è il nagra. attenzione C'è il nagra, ma ho visto anche una. che c'era una testina, vabbè, te la, te la faccio vedere. Sempre di fascia troppo economica forse per te, ma l'hai detto. Però delle novità invece sul digitale ci sono sì, no, infatti tu mi dicevi il digitale io in realtà ho iniziato a scrivere con, spiegando come si masterizzavano i cd eh, audio perché qua, eh, parliamo degli a fine anni 90 era banale adesso fa ridere ma eh, non era banale riuscire a masterizzare l'audio farlo gapless per esempio no? il mio primo articolo su audio review fu appunto su, su come si masterizzava per cui in effetti vengo dal digitale che ho iniziato con questo e guarda, ormai bisogna ammettere che il vinile è una cosa, è un gioco. Cioè la differenza, cioè per carità, col mio setup, che però è un setup che è difficile mettere su, non, a prescindere dal costo proprio a trovarli i pezzi. Trovarli pezzi sì, sì. È, è impegnativo anche dal punto sì. di vista economico, però effettivamente anche, sono anche pezzi difficili da trovare. Esatto, sì. A, a prescindere da questo. Eh, sì, suona ancora meglio il, il vinile del digital a casa mia, però tutta sta differenza. Vabbè, questo lo approfondiremo presto. Eh. Sì, sì, questo vabbè, faremo sì. delle cose. È chiaro che lì c'è un modo un po' romantico, anche nostalgico cioè, andare lì a mettere il disco così con Tutto che io non sono di quelli che fanno il rito, no? la pulire, la punticina. Sono questi che ci mettono mezzo minuto a, a mettere un disco. Io cambio il vinile più rapidamente del, del CD, mm. vabbè, col 927, con l'MT, che è una macchina professionale che è prevista per essere usata così. Digitale, guarda, eh, ci sono delle cose che stanno andando in direzione opposta al a come vediamo noi l'alta fedeltà, noi eh, della vecchia scuola, cioè vedo le cose che vanno verso eh, diverse fruizioni. Io ho visto un, un bussolotto, poi mi hanno spiegato che è un GBL, perché appunto sono un pochino fuori da questi ultimi tre anni, non ho, non ho proprio, proprio neanche letto le, le news di audio, ho pensato veramente ad altro. Ho visto che con un bussolotto così che, che la gente si porta appresso e non ho capito se la nuova versione, del. ti ricordi la radione da portoricano, no? sì. quella pre-Walkman? Pre, eh, mi sembra che siamo ritornati al, al, al, eh, al coso che, che, fa, che produce musica non dentro i tuoi padiglioni a cu. Eh. Però, al di, al di là del digitale e dell'analogico, qui ci sono dei sistemi sì. impegnativi, economici, sì. tirati al lucido. Qualcuno mm -hmm. l'avrei ascoltato, no? Sì. Ma guarda. E il, il, il, qualche ti le sale che suonano bene in fiera, oh, anche quelle che suonano male. Sì. Cioè, non abbiamo quello di niente. Sì, sì, sì, no, guarda. Allora guarda, il, il non ho sentito tutti gli impianti ovviamente. No, questo è impossibile sì, sì, eh, ancora più che in alcune sale è impossibile ascoltare sia per la qualità delle incisioni che, sì, che, ma che riproducono ma anche per l'educazione delle persone perché parlano sì, cioè, sì, non, ogni, non è possibile Sì, in ogni caso non, il giudizio che dai su un ascolto in fiera è sempre molto relativo e ci sono quelli che appunto, eh, ci guardano a queste cose e quelli che se ne fregano e stanno, fanno soltanto la fiera commerciale perché questa in effetti, tutti i primi due giorni, è una fiera commerciale, a molti non interessa assolutamente far sentire l'impianto, vogliono soltanto parlare con gli operatori e va benissimo, secondo me è giusto. Guarda, ci gli... siamo anche noi e quindi sì. facciamo il nostro lavoro, sì, ascoltiamo e diciamo. E quindi... diciamo e guarda, l'impianto che suona meglio, cioè complessivamente, fra quelli che ho sentito, è uno degli impianti di... dell'improntatore più importante, qua. come si chiama? Eh... Quello che c'ha Wilson Audio, tra le altre cose. Audio, Audio Reference. Audio Reference, è sì. un bel nome, sì. E quello con, guarda caso, con i Siegfried con i VTL Siegfried. Guarda caso c'è quello che io ritengo il miglior finale in commercio. E complessivamente quello è l'impianto che ho sentito suonare meglio. Per dire l'ultima o la penultima volta che sono stato qui l'impianto che suonava meglio era sempre con i Siegfried con, delle, con dei diffusori Stenheim cioè, secondo, cioè da quello che sento nelle vieri sì, cioè, sembra che quello che io penso di questo amplificatore è vero perché a prescindere da, sì, dal... Okay, non, è dal che non è che basta l'amplificatore, non è che tu rispetto per Indiana Line non certo. è che metti delle diva di Indiana Line con i Siegfried sì, sì, certo. okay. però appunto rimane con i prodotti a, a livello e qui devo dire che mi piacerebbe sentire i Siegfried con quelli che invece sono i diffusori migliori che, che ho sentito, sono i Sigma Chiusti, che sono italiani. E fa Aldo Zaninello si chiama e guarda io ho sentito la prima volta questo diffusore a Monaco un po' di anni fa, perché in Italia non l'avevo mai visto. mi ricordo lui mi, venne, mi bloccò diceva ah, Benedetti venga a sentire il mio, il mio, il mio caso ci andava anche un po' titubante, tib, perché sai insomma, eh, uno non conosce magari questo è un cantinaro e diceva di sentire mi suona veramente bene e quest'anno infatti sono andato io a cercare lui perché mm. sapevo che certo, che fammi sentire il diffusore, effettivamente che fatta la tara eh, eh, che lui aveva degli amplificatori classe D <ride> e suonava più o meno come il, il VTL con, con le, a, Alexia oh. eh, eravamo a quel livello okay. pa guarda qui è un giudizio più sulla eh, capacità di illuderti che sia suono vero okay. cioè, poi vai a vedere magari la risposta in frequenza non era perfetta, cosa del genere però per dire, tu senti suonare che dici ma Potrebbe essere vero, poi altre cose che ho visto come operazione tecnologica è molto interessante. Il giradischi Nagra, certo, 70 esemplari a 140.000 euro l'uno, che lascia un po' il tempo che trova. Ecco, Sicuramente lì, eh, sai che io odio le, la, la trasmissione a cinghia dei giradischi. E lì vedi che la cinghia è usata e non è, non è usata per il motivo per cui veniva usata la cinghia in origine, cioè la cinghia veniva usata proprio perché non è precisa e è ammo, amm, amm, ammorbidiva il, il, gli scatti fra un po' e l'altro del motore perché que, questo era il problema. Qui invece è proprio una. Hanno ha un controllo de, della velocità che a livello di, tra, di trazione diretta e tutto quanto devo dire, è costruito in maniera. Eh, costruito come costruisce Nagra. E, cioè, Nagra sono belli anche da spenti, no? C Hanno sta cosa. E... Poi, comunque è all'interno di un impianto comunque eh sì, eh beh, cioè, importante. Tu, tu, una, una catena tutta Nagra, anche questo con le Wilson. Però. Secondo me la sala, è troppo, la sala nagra è troppo assorbente, per cui eh, se devo giudicare il suono de, dell'impianto, cioè, qualche anno fa gli, eh, gli detti il premio del bel sound, Stavolta l'ho trovato un pochino, eh, un pochino asciutto, ma una questione di, secondo me, di, di trattamento acustico. Okay. E poi che altre cose ho visto belle? Che volevo dire. Poche. Invece, cosa non ti è piaciuto? Proprio cosa. Cosa non mi è piaciuto? Guarda, ci sono troppe persone che, non, che hanno sbagliato mestiere. Ma cioè, io, io, io, io, vabbè, ho scritto... non parliamo delle persone, parliamo del, del, del sistema, del diffusore, dell'impianto, della sala. Ah, sì, ma sai, ho capito. Ma se tu entri in una sala e ti, e ti trovi una persona che non saprebbe vendere l'acqua nel deserto perché. Tanto è scontrosa, è sgradevole, maleducata, presuntuosa, scegliti dei vari aggettivi, e poi a un certo punto manco, manco lo guardi il prodotto, e guarda, è importante chi ti vende il prodotto. E molti veramente c'è da chiedersi che ci stanno a fare qua questo, eh, Devo dire, eh, stanno migliorando gli italiani, eh, perché questa era una cosa che io notavo nei eh, primi anni che venivo alle fiere, dicevo, porca miseria, vedi questi stranieri, vedi che sono professionali, entri, ti stanno a presto, mentre gli italiani... Hanno devo dire, adesso c'è stato un livellamento verso il basso, però anche gli stranieri siano adeguati a questo penoso livello. Allora, dei... Poi Gli italiani ci sono tanti, ho visto tanti, tanti italiani, cioè tanti, tanti espositori. Italiani. Non beh, solo tanti colleghi rivenditori, ma proprio certo. salette di aziende italiane con italiane. Eh beh certo, per forza, dopo eh, che il piacere che gli, han, che gli hanno fatto dell'associazione, che non nomino, <ride> dei distributori italiani che hanno ucciso il che sono dieci anni, 2012. Sì, è? esattamente dieci anni. E' chiaro, eh, hanno ucciso una, la, la gallina da, dalle uova d'ore che hanno ucciso lì, e, vabbè, un po' un po' ma lì forse è... erano fin di soldi anche eh? ma senti io vorrei capire negli ultimi anni abbiamo avuto persone come Giulio Cesare Ricci che organizzava delle fiere se Giulio Cesare riesce a trasformare un business in una fiera se quello, come si chiama, Zaini sicuramente non ci rimette a fare la sua fiera se no non, non la farebbe anche perché non è che non mi sembra No, beh, okay, adesso ho capito cosa vuoi dire come mai sì, non sì. l'hanno fatto neanche lì. allora se loro sono, hanno fatto andare a puttane posso, si può dire puttane nella... eh, sì, sì. Sì. penso di sì se, sì, se non lo cagliamo <ride> e, e il top audio e evidentemente c'era qualcosa chissà, ma di marcio, eh, di marcio cioè, in alto perché non si spiega cioè, le fiere le fanno dappertutto in Italia non si può più fare una fiera seria e, e, per cui grazie a questo è chiaro che la gente eh, non sta più al va più al top audio e, e viene a Monaco giustamente all'espositore che poi voglio dire le sale, le sale di ascolto se vogliamo parlare della fiera Adesso gente sta un po' imparando, visto qualcuno si è portato i pannelli, praticamente hanno fatto una stanza dentro la stanza, non rifoderando tutto, perché e, e non sono uh, sale da, da audio con queste vetrate, queste vanno bene per, per le fiere di vestiti e, e scarpe, che come vediamo fatti nel, nei padiglioni accanto, che non sono occupati. Sì, sì. E, e poi che altro? Sto pensando se ho visto altre cose interessanti Però francamente no eh, ma, Ovvero ci sono anche delle cose che, che non interessano a me Attenzione quando dico che non è interessante è che non interessa a me Perché per dire a me la musica portatile interessa molto poco oh, Per cui tutti quei, eh, questi sistemi mi... Vabbè, Per esempio gli streamer eh di qualità ovvero sì. con audio che non è più compresso come sì. Cobu's sì. Tidal, che, che hanno comunque uh -huh. dei sistemi di, di qualità superiore e ci sono streamer con DAC di qualità eh, sì. che, che, che sono, cominciano ad essere interessanti no assolutamente, guarda io penso che uno dei, dei problemi che fra un po' scoppierà secondo me quando la gente dirà che il re è nudo mm. è che ormai soprattutto sul digitale, sui DAC la differenza fra il prodotto entry level e il top è troppo, è troppo bassa sentito... c'è cioè, un gap piccolo di qualità e troppo elevato di prezzo allora, tra... se vogliamo il prodotto economico suona troppo bene sono troppo bene perché valga la pena per carità io ho, una, eh, ho un DAC che è in, in 3 telai con eh, un DAC centrale, alimentazione, clock separato e, e non, non ti dico qua, quanto costa eh. lo so quanto costa eh, sì, eh, lo, sa, sì, lo so che lo sai sono quelle cose che dici vabbè sono però hai accettato la mia sfida quindi ma ne riparleremo in un altro momento sì sì, no ma io guarda Guarda, io sono contrario eh, per principio all'atteggiamento forcaiolo del, della massa giganti. Che, cioè questo pensare che ah, mi stanno fregando perché... No, vabbè come nacque na la storia, quella là, no, de, in origine del, de, della massa giganti. Mi dà fastidio quel tipo di atteggiamento che vedo purtroppo anche in, in molti colleghi che, che li vede quest'anno. Questo atteggiamento aggressivo nel prodotto molto costoso, a volte ti viene anche il sospetto che ci sia un po' di volpe d'uva, no? dici ah, non me lo posso permettere, allora mi incazzo. Sì, sì. Sì, Diciamo, non ho, non ho, un buo, ho un lavoro, non ho figli, il mutuo l'ho pagato, se mi voglio comprare un, un amplificatore che costa come un'automobile lo posso fare, del resto giro in motorino ho un'automobile che costa meno del mio preamplificatore. Perché sì. non mi interessa avere un'automobile che va meglio, per, dire, per cui invece di comprare l'automobile mi posso comprare sei Lo puoi anche permettere perché sì, sì. abiti vicinissimo al posto di lavoro sì, sì, no. e ci vai anche a piedi. Sì, diciamo? Sì, sì, a no, prescindere sì, poi non sei mi un privilegiato. No, beh, la macchina ce l'ho, però appunto, sì, sì, la sì, macchina può, costa, ma costa sì. meno del prezzo. Non mi interessa, per cui può darsi che io ci abbia un atteggiamento diverso come eh, su questo. Comunque, e... là, il bilancio totale di questo Monaco, mettici dentro pure le cene. Ma guarda, il bilancio totale questo è il ritorno alla vita e io penso che tutti siamo partiti, che eravamo a rota proprio, no? non tanto della fiera in sé ma delle, della vita, perché venire alla fiera insomma vedi, vedi la vita, vedi il brulicare delle persone. Per cui, per dire, ho incontrato persone che non vedevo da tre anni, che non è che sono eh, per, miei amici, sono persone che incontri alle fiere così, eh, e mi sono quasi commossa a rincontrare, che so, ingegneri, i tani della, della Technics, che, vabbè, una, lì un po' di amicizia devo dire, c'è cioè stato a casa mia con la Technics 1002, con l'SP10, quello l'anno per incontrare persone del genere ti fa piacere con te ci vediamo comunque perché siamo in... no troppo no il problema è che sono le volte in cui non ci vediamo perché mi dai buca problema... ma questo ne... non ne parliamo no per cui la... in... in generale la fiera con tutto che è molto ridotta rispetto all'ultima sì. edizione ci sono molti marchi che non... molte persone sì, sono... non sono venute Sì, non sono venute non, sì, non ci sono dei marchi, ci sono poco più di 500 espositori uh -huh. e, e, e ci sono, mancano proprio dei pezzi sì, che non sono occupati e anche sotto nel, nel piano terra eh. ci sono dei boot che non sono stati presi, quindi c'è molto spazio, però... Comunque, no, e ci, ci sono anche dei marchi che mancano, che... Esatto, per dire merging non è, è che quello, eh, quello che costruisce il mio DAC, il <ride> no, DAC non, non c'è. Sì, poi ci sono anche si marchi che hanno si... scelto di andare altrove, non so perché, perché poi non c'è tempo, di a... non, non sono sfaber per dirti come, come mm -hmm. marchio importante mm -hmm. e tanti altri, adesso non sì, li sì. nominiamo tutti. Sì, per dire, ho visto che qualcuno probabilmente non è potuto venire, non so se dal Giappone possono venire e viaggiare o no, sì, no, giusto, Itani è venuto, per cui è, che so, è è, è Stigborg del, di Lira non è venuto, per dire, no, per, dire, per cui, insomma, scontano un po', un po di, di, di assenze. Però, insomma, eh c'è un qualcosa di simbolico, secondo me, ne in questa nel ricominciare. Comunque, Così. speravo, speravo sì. di tirarti fuori qualche. Ah, eh, questa impianto è una merda, fa schifo no? O guarda, no? no, guarda, queste cose qui. Eh, Questo impianto è una merda, è una cosa che è, spero di non averlo mai fatto. Forse ho dunque. In realtà ho delle persone che mi odiano, nel, no, no, attenzione, una cosa è privatamente, e una cosa... Eh, certo. C'ho eh, delle persone che sicuramente mi odiano per, delle, per i miei, dei miei giudizi, per cui eh, sicuramente non ho mai mandato a dire le, le cose. Però dire che questo impianto è una merda eh, è sbagliato. Perché no, no, io soprattutto io, io... in una fiera, soprattutto sì. in una fiera, non... non... Eh, non si può dire con i pian c'è un, un per... rispetto minimo da, da dover eh, mettere per, per sì. anche descrivere una fiera del genere perché poi sono anche gli imprevisti sì, sì certo eh, ne sono successi anche in questa sì, fiera carità, quindi è, sempre che chi non lavora non sbaglia no? No, comunque a prescindere da imprevisti tutto il fatto, veramente eh, e anche a prescindere dal fatto della fiera perché a un certo punto il suono è la riproduzione del è una cosa soggettiva. E con tutto che io con, con i Marco, l'altro Marco e Cicogna, cioè sono anni che diciamo questa data date ai concerti perché voi parlate di musica e non, non avete mai non sentito uno strumento vero, non sapete di cosa parlate. Soprattutto quelli acustici, quindi non quelli sì, re. Sì, sì, quelli, quelli acustici, di quello si parla, insomma, la fedeltà è quella. Eh, però insomma non è che li possiamo mandare con la pistola alla nuca a sentire i concetti per cui a un certo punto se a uno gli piace un giradischi mollacchione, tipo un link, tanto per non fare i nomi, e eh, vabbè contento lui, ma dico ma chi sono io per dirti che, quest... che fa schifo cioè, abbiamo il Papa che ha detto chi sono io per, parlare... per dire che... che i gay non vanno in, in paradiso e io devo andare a a bullizzare perché a un certo okay. punto, anche perché eh, purtroppo, o per, eh, per fortuna, il nostro parere ha un peso: viene riportato per cui insomma è sì. benedetto. Diciamo, oggi un po' meno, purtroppo, sì. Però, sì, sì, no, insomma, abbiamo, però è ancora, è ancora sì, importante. Sì, sì, non, non, non veniamo più trattati da vate tico, come vent'anni fa. Meno male, meno male. Quello, quello è veramente esagerato, però insomma. Abbiamo, eh, tu puoi fare dei danni, ecco. Eh, Rendersi conto che una parola fuori posto su un prodotto tu fai danni, danneggi un'azienda, le persone che ci lavorano tutto quanto e questo perché magari, perché a me piace un suono eh, più brillante per dire, tu eh, un suono più, più morbido, cose del genere io posso dire eh, quello che piace a me, insomma, dire la, la merda, insomma per cui mi dici cose che non mi sono piaciute Allora guarda il 90% dei giradischi eh, non mi piacciono Perché sono mollacchioni tutti C'è te Technics che fa eh, la trazione diretta Nagra ha fatto un giradischi che per carità con quello che costa è fuori comunque categorie Comunque suonerà sicuramente come una trazione diretta Cioè suona con la precisione di una trazione diretta il resto eh, eh, è noio. no, non mi piacciono, eh, io non li vorrei neanche regalati, però eh, no, da questo okay. a dire che, che fanno schifo no, eh, okay. che, eh, questa forse è una, una questione di vecchiaia forse, eh, forse 30 anni fa non avrei, idea, non avrei risposto così. Però. Vabbè, comunque ti ringrazio per, il tuo, per la tua visione autorevole su questa fiera, ci rincontreremo a Roma presto Senza per altro, una strada eh, di cui con cui poi coinvolgeremo anche il pubblico da casa. Convolgeremo il pubblico da casa, volevo dire. Ok, grazie a tutti. Ciao.